Buongiorno amici, benvenuti nel nostro nuovo canale Vanessa e Anastasia. Oggi vi faremo vedere qual è la nostra morning routine durante le feste. Quindi mettetevi comodi, mangiate un bel pacchetto di patatine, sorseggiate una Coca-Cola e guardate il nostro video. In vacanza tutto è più semplice, la colazione diventa un momento veramente da dedicare al 100%. Solitamente quando andiamo a scuola non abbiamo mai il tempo nemmeno di fare colazione, siamo sempre in ritardo, di corsa... Ma oggi preparerò a Vanessa e Anastasia una colazione super! Intanto volevo farvi sapere che Vanessa sta ancora dormendo, Anastasia si è già svegliata, ma come ben sapete ormai lei non ama essere ripresa al mattino appena sveglia e quindi la spiegheremo in nascosto senza che lei se ne accorga. la televisione i suoi programmi preferiti sta aspettando la colazione perché lei sa che cosa è eccola ciao amore buongiorno buongiorno amore mio possiamo fare un salutino ai nostri amici veloce di ciao niente dopo la colazione eh a far strappare un piccolo sorriso ad Anastasia, però ho tanta fame, quindi adesso non vi svelo quale colazione preparo le mie bambine durante le vacanze e ve la farò vedere tra pochi minuti, ciao! Colazione pronta amici, adesso vado a svegliare Vanessa, ciao a dopo! Eccoci qua in cameretta dalla nostra dormigliona, ehi signorina, Vane Sveglia? Non senti un profumino niente male? No. Bene, la colazione è pronta. Andiamo a far colazione, che poi abbiamo un paio di cose molto urgenti da fare. Mane no, cosa c'è da colazione. Non te lo dico, è una sorpresa! Una cosa che ti piace tantissimo. Dai, muoviti che Anastasia ha fame. E là, buongiorno. No. Tu e il Minion andiamo a far colazione Minion Eh andiamo ti piacciono quelle cose buone buone buone con dentro quella cosa buona buona buona? Sì, ok andiamo. buon appetito contenta sì. che cos'è la crepa alla nutella e a te piace la crepa alla nutella Sì. è la tua colazione preferita e in vacanza possiamo farla perché abbiamo tanto tempo vero invece sì. quando andiamo a scuola non facciamo nemmeno colazione perché siamo sempre in ritardo allora buon appetito amore e poi andiamo a prepararci dobbiamo andare a fare un paio di commissioni eh? ciao buon appetito amore mio buon appetito amore sono buone eh? avevi tanta fame vero? usciamo mm? dopo? ok hai finito la colazione? voglio? Well, yeah. eh? cicciua eh cicciua cicciua ascolta dobbiamo andare a prepararci a lavarci e a vestirci perché dobbiamo uscire dove vai? già vestita, bello, tutto colorato, arriva, come sei la moda, mm, bello pulito poi soprattutto, vi siete puliti la bocca di Nutella? Allora, andiamo? Sì. One, two. Ah. One, two, three! Vai amore, lavati i dentini e per quanti minuti li devi lavare i dentini? Due! Vai! bravissima bene bene con calma i denti si lavano con calma altrimenti si abbassano le gengive e ti cadono tutti come le vecchiette brava ma brava amore mio due minuti lava di piano piano come ti piace? Sì! si? sei ancora lì bravissima guarda quanta schiuma ok dai che poi ci andiamo a vestire Avete scelto i vestiti? Sì, Bene, questi sono miei. Ok, bellissima Guardate, che belli questi pantaloni con l'elefantino. Mentre Anastasia, magliettina, letterata da una parte anche e essere. i pantaloni a quadri. Okay, ok, dai, vestiamoci, che siamo in ritardo. Su, okay. Su. sei pronta, amore? Sì. Ok, allora eh, abbiamo iniziato a fare i compiti giusto in questi giorni. Che cosa ci siamo accorte? ci siamo accorte che ci manca ah, il quaderno di matematica esatto quindi adesso sai cosa facciamo prima che chiuda andiamo in cartoleria andiamo a comprare sia il quaderno di matematica che anche quelli di italiano così almeno abbiamo una scorta va okay. bene? ok andiamo a prenderli stiamo dietro anche un quaderno di matematica e uno di italiano così non sbagliamo righe e quadretti ok? dai ok finalmente in macchina siamo un pochino in ritardo bimbe Ani ti sei legata? bravissima amore mio andiamo andiamo a prendere Daniel e i quaderni finalmente siamo arrivati otto giri per trovare un parcheggio eh? Dai. 100 giri per fare un parcheggio esatto adesso andiamo a prendere i quaderni poi andiamo a prendere il nostro fratellone Daniel, Daniel. ciao, ciao. Siamo uscite finalmente! Ok, allora, cosa abbiamo preso? I quaderni a Vane e per Anastasia, che è sempre la solita, che chiede sempre tutto, questa la penna. bellissima pentola con, con Babbo Natale che si illumina. Ciao, amore mio, andiamo a Ciao. prendere tuo fratello, eh? Sì. Sei contenta? Sì. Sei contenta Anastasia che arriva Daniel? Sì Cosa stai facendo? Eh, anch'io Ah sì mi stai riprendendo Brava impara amore, impara Siamo arrivati da Daniel Adesso aspettiamo che scenda Speriamo non ci metta Troppo Come piace a lui Arrivato ragazzi attenzione Ciao Ciao Buongiorno sì. Come stai? sì ci sono due regali da aprire per te portati dopo il natale tutto bene amore sì sì, sì. sei felice di vederci uh -huh. un pochino più di gioia amore uh -huh. <ride> Siamo tornati a casa finalmente Allora Vanessa la nostra mattinata finisce qua E Sei contenta dei quaderni? Sì Quindi adesso sei felice che farai i compiti no. Finalmente Tanto oggi non li faccio Oggi ti ho promesso di no Perché ieri ne hai fatti tanti Va bene? Sì. Eh Ciao amici Se il nostro video Se la nostra morning routine Vi è piaciuta Cosa dovete fare? Iscrivetevi al canale E attivate no. la campanella E lasciate un il... like a questo video Condividetelo con i vostri amici Ci vediamo al prossimo video Ciao Buon anno a tutti Buon anno